Il quarto tipo di tutela applicabile alle ehm, opere di design, ai disegni modelli, è di carattere secondario. Io lo chiamo così perché sono, come vedrete, forme di tutela che non sono nate specificamente per il design, però sono applicabili anche al design. Il primo l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato. Cioè il marchio di forma va a coprire anche la forma esteriore di un prodotto e quindi anche se siamo nel campo dei marchi diventa utile per tutelare anche il design capite quindi quando il classico esempio della bottiglia abbiamo già fatto prima il classico esempio della, della la forma dell'alberello dell'arbre magique del, del, del deodorante per auto nella forma delle chitarre la forma degli orologi ce l'abbiamo già detto in alcuni casi la semplice forma del prodotto è così iconica, così già distintiva che può essere marchio e allora viene tutelata come marchio e ci sono delle, delle norme, delle regole nella parte sui marchi quindi siamo fuori dalla normativa sul design che ci, ci danno indicazioni su come, su come sfruttare questa forma di tutela e la differenza non è da poco perché questo, essendo marchio può essere rinnovato Ogni 10 anni all'infinito e quindi in alcuni casi non è male, cioè aiuta perché il design sappiamo che al massimo sono 25 anni, 5 anni all'inizio più rinnovi vari fino ad arrivare a un massimo di 25, il marchio invece non ha un massimo, dura 10 anni e poi può essere rinnovato tutte le volte che si vuole, ovviamente se c'è davvero uso e se c'è interesse a tutelarlo. Marchio di forma, abbiamo già dato la definizione, questo è proprio preso pari pari dalle slide sui marchi e l'ho rimessa giusto perché abbiate completezza di questa materia. Quindi affinché si possa registrare un marchio di forma, la forma deve avere di per sé capacità distintiva e non deve ricadere nei casi descritti dall'articolo 9, codice cioè della proprietà industriale. No? Vi ricordate che diceva l'articolo 9 dice che non possono essere oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto. Oppure dalla forma un'altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Oppure dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto. ok? Quindi è il caso del, ehm, ricordate il caso del, del mattoncino Lego. No? Poi qua ho lasciato ancora il link alle slide del, del, di Corradini in cui ci sono quegli esempi di marchi di forma, di forma registrati. No? Erano quelli relativi al la moca, la, so, la caffettiera, poi c'erano le automobili, no? c'era la, la smart che era stata registrata come, come, come marchio di forma mentre la, la, la, la, la Fiat 500, no? poi c'era la colonnina del distributore di, di, di benzina vi ricordate con le slide nel link trovate la possibilità di aprirle sono online però ecco, il caso più interessante in materia di marchio di forma era questo, cioè una sentenza, che aveva una sentenza di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su cui appunto eh, aveva deciso appunto eh, la Corte di Giustizia aveva deciso un caso tra eh, Lego Jules eh, eh, contro Mega Brands che è Mattel, no? E eh, nel il 1 aprile del 1996 appunto la Lego, società danese che produce giocattoli, ha presentato all'Uami, quello che adesso è EUIPO, cioè l'ufficio marchi e brevetti europeo, una domanda di registrazione come marchio comunitario di un, matto, di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso. Cioè il semplice mattoncino doveva essere registrato come marchio. Abbiamo già visto che in realtà poi c'è stata opposizione da parte di Mega Brands, cioè della Mattel, che facendo cose simili, si sentiva violata, si sentiva eh, disturbata da questa registrazione, perché avrebbe dato un potere troppo forte a Lego di impedire a tutti gli altri di fare qualsiasi tipo di gioco basato sul concetto di costruzione, cioè di, di, di mattoncini che si incastrano l'uno con l'altro. No? E, e infatti, ha su, su, base della, su istanza della Mattel, LUAMI ha dichiarato nullo detto marchio con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica. E non a fini di identificazione. E poi siamo andati di fronte al, eh, al tribunale di prima istanza, cioè il primo, il primo grado della, del, del diritto della, della giurisdizione europea. Eh, ha dichiarato il diritto, che il diritto dell'Unione Europea osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite nelle loro caratteristiche essenziali, nella forma del prodotto, tecnicamente casuale e sufficiente al conseguimento di un risultato tecnico prefissato. Cioè I mattoncini sono fatti così non perché ci sia stato questo grande sforzo di design, ma perché si devono incastrare l'uno con l'altro quindi non ci sono tanti modi per farlo. La Lego però non contenta, ha impugnato tale sentenza e finché anche la Corte di Giustizia gliel'ha gliela dovuta rifiutare e quindi siamo arrivati alla, alla, alla, alla, diciamo, allo step finale.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 alla funzione del marchio eccede rispetto a quello che il marchio normalmente il lavoro che il marchio normalmente fa per fare quelle cose ci sono altre tutele che forse sono più simili al brevetto no? qua lo dice però non, non, non, non è certo il marchio la soluzione per ottenere questo tipo di tutela chiudo con la norma che chiudeva anche la parte sui marchi in cui dicevo che quando proprio non si riesce a tirare in ballo nessun altro tipo di, di, di strumento giuridico, spesso gli avvocati si aggrappano all'articolo 2598 Codice Civile, cioè l'articolo che si occupa degli atti di concorrenza sleale. Tra questi, questa norma dovreste, dovreste già conoscerla perché l'abbiamo vista appunto alla fine della parte sui marchi, però ce ne sono due che ho messo in rosso che riguardano anche la creazione di oggetti di design. Quindi fermo restando le eh, disposizioni a tutela dei, disegni, dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, Compie atti di concorrenza sleale. Chiunque usa nomi destinere o imita servilmente i prodotti di un concorrente, oppure si appropria dei pregi dei prodotti dell'impresa di un concorrente. Okay? Gli altri riguardano più che altro il mondo dei marchi. Oddio, questo è un po'. Un, il terzo punto è un po' un'ancora di salvezza per, che ci mette dentro un po' tutto. Cioè, si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. E' idoneo a danneggiare l'altra azienda, insomma è molto molto generico, però ecco, imita servilmente i prodotti di un concorrente è davvero la parte che, ehm, che va a toccare un po' l'aspetto del design, cioè se io faccio oggetti di design proprio eh, smaccatamente in imitazione di altri... Anche se non c'è una violazione di un design, cioè anche se il, quello che il, il mio eh, concorrente che io sto imitando non ha depositato il design, non ha, non ha voluto tutelarlo in nessun modo, mi può sempre fare causa sulla base della violazione dell'articolo 2598, che è una causa civile diciamo, più ordinaria, però in materia di concorrenza sleale. Cioè è un atto, viene considerato atto di eh, violazione del, del, della, delle buone norme di concorrenza tra imprese io ho lasciato un po' di link, un po' di, di approfondimenti, è una materia che sicuramente, sicuro, credo vi abbia destato un po' di curiosità e, e confido che vogliate anche autonomamente approfondire. Le slide del video sono sotto licenza Creative Commons. Grazie.